Sfogliamo insieme l'album numero 10 del livre Rocher che è valido fino al 23 agosto del 2017. Vedrete subito che è un album pieno di colore con tantissime offerte make-up, tante novità per la cura del viso, tante promozioni per la cura del viso e del corpo e tanti omaggi. Quindi direi di iniziare subito a sfogliare questo album. Allora eccoci. Già la copertina dell'album e l'indice vediamo che tutto ha in segna del colore, ma vediamo nel dettaglio. Ecco, prima cosa sono gli smalti, due smalti a solo 5 euro. Scegliete voi i colori, per quelli che preferite, eccoli qui. Questi o quelli nella pagina prima, cioè tutti proprio. E nel primo col codice nero, il secondo col codice rosso, colori che volete, 5 euro. È davvero per l'estate una bella promozione. Andiamo avanti perché invece abbiamo iniziato a guardare tutti i colori qui, questi e questi, tutti gli ombretti a 7,95€ l'uno invece che 9,95 davvero all'insegna del colore questo album. Iniziamo con le promozioni perché questi sono i prodotti viso, con l'acquisto di 15€ si ha in omaggio la maschera datazione intensa, Eccola qui, nel formato questo che è speciale anche da viaggio, è comoda e comunque è una maschera adatta all'estate. Ve la garantisco perché l'ho provata e recensita. Tra 15 euro, ma adesso vi mostro prima di tutto la novità perché dei prodotti, Eccole qua, per la cura del viso si ha eh, il nuovo maxi formato col il dosatore che è davvero comodo. Intanto ve lo faccio vedere, eccolo qui. Ad esempio il gel detergente freschezza, la confezione è un 390 ml e viene in offerta a 9,95 Davvero questi sono sì comodi da, eh, da utilizzare. Oppure c'è anche l'acqua micellare idratante 2 in 1, sempre 390 ml, in promozione a 11,95 Ma guardiamo la promozione per il set, perché abbiamo la crema gel eh, idratazione intensa 24 ore, più l'acqua micellare 2 in 1, formato grande, questo qua, il nuovo, 16,95 e vedete subito che è una super promozione. E più con 15 euro, quindi abbiamo già superati, si è in omaggio e, e la crele, la maschera idratazione intensa. Altro set, eccolo qui, a 15 euro il gel detergente freschezza, questo con il flaccone nuovo, e la, la gel crema idratante 24 ore, sempre stesso discorso 15 euro. I 15 euro valgono ovviamente non solo per i set ma anche per tutti gli altri prodotti. Ovviamente nel nuovo formato c'è anche la linea Sebo Vegetal, quindi il gel detergente purificante sempre a 390 ml oppure l'acqua micellare purificante sempre grande con il flacone dosatore. Vediamo i set. Set detersione e più trattamento abbiamo il gel detergente purificante grande più gel crema opacizzante da 50 ml a 16,95 oppure il set di tersione con sempre il gel crema opacizzante più l'acqua micellare purificante 2 in 1 sempre nel formato grande a 17,95 Maxi formato sempre anche per l'altra linea quindi Sensity Sensitive Vegetal l'alter detergente lenitivo sempre formato grande e l'acqua micellare lenitiva 2 in 1 sempre nuovo formato grande Oltre a tutti i flacconi si possono anche riutilizzare, perché no? Vediamo il set. Detersione più trattamento. Il ehm, crema idratante limitiva da 50 ml, più l'acqua micellare limitiva 2 in 1, flaccone grande, 17,95. Oppure il set di detersione più trattamento, 16,95, con il latte detergente limitivo e la crema idratante limitiva. Di questi set, volendo, si possono cambiare le creme, quindi sempre l'acqua micellare initiva 2 in 1, più è, invece della crema idratante, la crema idratante antirossori a 19,95 usando il codice questo qua sotto. Stessa cosa si può cambiare anche l'altro set, quindi si può avere la crema anti-rossori ed il latte detergente initivo a 18,95. E questi erano i set, ora vediamo tutti gli altri prodotti, andando avanti, eccoli qui sono tutti questi prodotti, che comunque con 15 euro si ha in omaggio la maschera idratazione intensa, quindi anche la BB Cream, i trattamenti, eccoli qua, per il viso, tutti quanti gli altri trattamenti per il viso, ma nel mento ci soffermiamo su questo set della Serum Vegetal, che ha latte detergente levigante più il trattamento rimpolpante giorno a 17,95. Stesso discorso, i prodotti singoli, i set, sempre per 15€ Euro per avere maggio e andiamo avanti con l'altro set che ha 19.95, il latte detergente levigante più il trattamento modellante giorno da 50 ml a 19.95. Poi andiamo avanti come sempre, altro set, trattamento levigante giorno 50 ml e latte detergente levigante da 200 ml a 16.95. Non ve lo ripeto più perché è sempre uguale. Sempre anche tra questi, la linea anti-grish eccola qua, la riche lifting bio. E ci fermiamo con la zero defu, eccola qua. Fino a questa linea per il viso, ogni 15 euro si ha in omaggio il, la maschera idratazione intensa per il viso. Ora vediamo gli omaggi per quanto riguarda il corpo. Quindi con 15 euro di prodotti per il corpo, che ora vi mostro, si ha invece in omaggio il latte idratante per il corpo, questo nella, for eccolo qua, con, nella formula con l'aloe, che è perfetto per l'estate perché è comunque un latte leggero, e assorbe immediatamente, ma idrata benissimo, anche di questo ve ne ho parlato, ma ora vediamo i prodotti, eccoli qui, tra tutti questi 15 euro con l'omaggio, anche questi, quelli per le mani, eccole qua, e i prodotti per i piedi, quindi fine pote per i piedi, 15 euro, e si ha in omaggio il latte idratante per il corpo. Vediamo ora i set per la doccia, perché abbiamo due bagno a doccia da 400 ml, solo 6,95 euro. Le profumazioni tra tutte quelle che ci sono e le scegliete voi quindi il primo col codice nero, il secondo col codice rosso come sempre e abbiamo mango e coriandolo, noci di cocco, vaniglia barbon, lampone e menta piperita, mandarino, limone cedro, e cedro, oliva e petit grain, lavandina e mora, mandorle e fiori d'arancio, albicocca e rosmarino, pompelmo e timo, Fiori di Chiaree Ling yang ed è fiori di loto e salvia. 2 è a 6.95 il primo col codice solito, il secondo col codice nero come sempre. Questo era tutto l'album. Allora abbiamo sfogliato tutto l'album e come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. Poi c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi. E come sempre vi ricordo che c'è tutto, io sono sempre a disposizione e vi auguro buoni acquisti e naturalmente profumati con il Magica Naturale Mondo di Brachet.